Buonasera, sono Laura Antichi, ecco la mia realizzazione dea, solidi e platonici. E questo è il dodecaedro. Buonasera, ecco questi sono i solidi platonici caricati in OpenSim. Ecco fatto, ciao!